Benvenuto da Gerardo Paterna e bentrovati trovati a TV. Eh, Quest'oggi è una puntata di particolare interesse e continuiamo a parlare di reclutamento, di reclutamento legato ad un brand eh, importante di Engel Falkers che stiamo seguendo da un po' di mesi in giro per l'Italia. An anche oggi infatti abbiamo in studio quindi Christoph Feikenboots, area manager di Engel Falkers Italia. Ciao Christoph, grazie per essere intervenuto. Ciao Gerardo, buongiorno, grazie e abbiamo Petra Magaglio che è license partner di England Focus Milano. Grazie Petra. Buongiorno. Anche a te. Benissimo. Allora, Christoph, ti metto subito sotto i riflettori, <ride> ecco. Allora, so che avete avuto un 2016 veramente spettacolare. Ci racconti un po' com'è andata? Mhm. Mm Infatti l'anno 2016 è stato un nuovo anno record per England Forecast a livello globale. Abbiamo potuto aumentare il fatturato da 410 milioni a 506 milioni eh, di euro in commissioni quindi abbiamo raggiunto il livello di mezzo miliardo di euro. E poi anche in Italia abbiamo potuto realizzare una crescita importante, non soltanto importante ma la crescita più alta nella eh, divisione residenziale del 93%. In totale, nella divisione residenziale e commerciale in Italia, abbiamo potuto aumentare il fatturato da 9,9, quindi quasi 10 milioni di euro che abbiamo realizzato nel 2015 a 18,7 milioni e poi l'obiettivo per quest'anno, per l'anno 2017, è ambizioso come è sempre, vorremmo raggiungere 25 milioni di fatturato in commissioni. L'anno scorso, nel 2016, abbiamo anche potuto festeggiare delle inaugurazioni. La rete di Agnofocus è cresciuta qui in Italia, e inaugurazioni come a Brescia, a Bologna, in Sicilia, a Cefalù, a Milano, Porta Venezia, l'inaugurazione di marzo dell'anno scorso, ma anche a Merano, a Riccione, a Sanremo Imperia e a Verona abbiamo potuto festeggiare delle inaugurazioni. Anche per l'anno 2017 sono previste nuove aperture, adesso nei prossimi mesi soprattutto anche al Lago Maggiore con nuovi shop a Verbania e anche a Arona. E poi poi a Bolzano Gallipoli, ma anche a Comaia sono previste delle inaugurazioni nei prossimi mesi. Caspita, quindi insomma, allora, fatturato è cresciuto. Uh -huh. e il numero di shop è cresciuto e anche il numero di agenti immobiliari che lavorano uh -huh. nella vostra rete. Quindi incredibile. Per il 2017 quanti agenti immobiliari stiamo cercando? Uh -huh. Allora, per l'anno 2017 stiamo cercando... 150 agenti immobiliari in tutta l'Italia, l'anno scorso abbiamo avuto una crescita significativa anche dal punto di vista degli agenti immobiliari, eh, da 350 siamo arrivati al numero di 450 agenti immobiliari senza il lavoro eh, veramente ottimale degli agenti immobiliari di tutti gli shop in Italia non sarebbe stato possibile raggiungere questi, eh, questi obiettivi di fatturato quindi è previsto l'inserimento di 150 agenti immobiliari per raggiungere eh, il numero di 600 agenti immobiliari in tutta l'Italia e questo è anche uno dei motivi per cui siamo qua oggi perché eh, a Milano è previsto l'evento eh, di reclutamento il 16 di marzo i nostri license partner di Milano eh, stanno cercando 40 nuovi agenti sia per la divisione residenziale ma anche per il settore commerciale okay. e eh, sicuramente Petra ci spiegherà in dettaglio eh, come si svolgerà questo evento e quale profilo anche Bene, gente. bene allora petra magaglio allora da te vogliamo sapere poche cose semplici intanto chi sei cosa stai facendo su milano a okay. questa è la prima partita e poi cosa stai cercando e soprattutto quando quindi insomma sviluppa un po questo, questo tema perfetto eh? allora io mi presento io sono License Partner di Milano dal 2009, come ha detto Christophe, anche le Folkes in è in continua crescita, anche noi a Milano siamo cresciuti. Attualmente abbiamo quattro shop residenziali, un ufficio che si occupa solo della divisione commerciale, totale 45 consulenti immobiliari. Per 2017 abbiamo tanti nuovi progetti. Adesso uh, non voglio anticipare quello che verrà presentato sì, ufficialmente. Le sorprese solo il giorno 16. 16 eh. marzo due, ecco. uh, a Hotel Marriott di Milano. Anticipo solo che non vorremmo aumentare il numero di shop a Milano vorremmo um, rafforzare il nostro team sì. e razionalizzare no, la nostra stru struttura interna per quanto riguarda divisione e commercio vorremmo aggiungere altri settori e per quanto riguarda uh, residenziale vorremmo implementare la quota del mercato milanese okay. ehm, che tipo di, di agenti immobiliari state cercando? allora come lo vogliamo? allora eh, come, come, lo, già come lo vogliamo? come lo vogliamo? <ride> Ah, allora. bello con gli occhi azzurri, come tutti quelli che lavorano biondo in Engle, anche, anche biondi. perfetto, biondo. io infatti non ho visto che non, non mando neanche il curriculum. Allora, i nostri consulenti, non, non c'è un profilo ideale perché devono ricoprire vari ruoli, però il nostro candidato ideale dovrebbe avere capacità imprenditoriale, soprattutto capacità di comunicazione, capacità di relazione, Preferibilmente milanese, con esperienza sul mercato milanese, okay. con l'esperienza del settore e preferibilmente anche con il track record profittevole. Ah, certo, quindi, quindi lo vogliamo eh, con esperienza e quindi con capacità relazionale. Beh, sì. Sicuramente Milano, sono sicuro che vi darà soddisfazione da questo punto di vista. Ehm, eh, che tipo di offerta possiamo fare? Quali sono i vantaggi che un agente immobiliare di questo tipo eh, può riscontrare venendo a lavorare con voi? Allora, i vantaggi sono tanti. Allora, primo vantaggio sicuramente il marchio, il marchio globale di pregio e conosciuto. Network internazionale che dà eh, opportunità di una vendita illimitata grazie al nostro sistema di referral. Poi eh, trasversalità nei settori aziendali eh, che permette anche di dare un grande valore aggiunto ai nostri clienti un altro vantaggio è un corporate identity Uh, L'altro vantaggio è la nostra accademia interna, quindi i corsi di formazione continui organizzati sia da casa madre oppure organizzati uh, direttamente eh da bene. noi, che sono diciamo, corsi di aggiornamento. Uh, invitiamo all'interno dei nostri shop, dei professionisti di settore che ci uh, danno dei aggiornamenti sulle nuove leggi, per esempio adesso a settembre è uscita la legge della stabilità. Quindi eh, questo per quanto riguarda la formazione, inoltre anche una piattaforma tecnologica innovativa, eh, abbiamo un nostro CRM interno che è uno strumento di broccheraggio, di amministrazione degli immobili, quindi un strumento utile per consulenti che possono gestirlo con un semplice login da qualsiasi dispositivo mobile da qualsiasi parte del mondo, Offriamo anche varie applicazioni, tools, eh, sia per eh, garantire strumenti di marketing B2B, B2C, per la gestione di promozione degli immobili per ogni singola agente, sistema intranet, insomma mh, tanto altro. Che ambiente trova l'agente immobiliare che viene a lavorare da voi? Perché sulla parte tecnologica credo non ci siano dubbi, sulla riconoscibilità di marchio, sulla formazione assolutamente sono, sono capissari della vostra offerta. Che tipo di ambiente trova l'agente immobiliare che lavora con voi? Allora ambiente giovane, dinamico, ehm, un ambiente dove si può confrontare, non è un ambiente competitivo, è un, è ambiente, è un ambiente molto collaborativo, esatto. Okay. In più quello che offriamo, eh, vorrei aggiungere, è una crescita professionale, quindi essendo in continua evoluzione, avendo tanti progetti avanti, diamo eh, opportunità di eh, fare dei passi alla grande, quindi potere di diventare office manager, di, sì. diventare, di cambiare settori, di diventare da un consulente, diventare project manager ma di crescere anche di econ cresce. economicamente e professionalmente. Assolutamente, assolutamente. Bene. Allora, non ti farò domande sui piani provvisionali, perché so che li volete riservare all'evento, no? ok. Quindi mm. questo evento si terrà il 16 marzo, e questo ce lo ricordiamo, sì. alle ore 18, se sì. non sbaglio, al mm. Medio Hotel di Viale Washington 66. Corretto. Quindi, eh, chi volesse a questo punto iscriversi, palesarsi attraverso un curriculum, può farlo seguendo le indicazioni che la regia manderà adesso in onda, quindi c'è una slide dove è indicato praticamente l'indirizzo web e anche l'indirizzo email dove andare a inserire diciamo, il curriculum. Sono sicura che, Petra, cosa ti aspetti? allora da quella serata allora mi aspetto uh, la presenza numerosa mi aspetto tanti agenti immobiliari. tanti agenti immobiliari mi aspetto di ricevere tanti curriculum e mi aspetto di fissare dopo l'evento tanti incontri pers personali diciamo. non si può deludere Petra allora. non possiamo deludere Petra quindi mandate curriculum eh, e partecipate a questo a questo evento allora direi puntata a questo punto la possiamo chiudere mm. qui uh, ringrazio Christophe uh, Fikenboots uh, Area Manager di Engel Focus Italia, grazie mille per la tua disponibilità. Grazie Ceraro. Petra, uh -huh. è stato un piacere conoscerti. Anche per me. Petra Magaglio, License Partner di, di Milano. Allora, eh, vi aspettiamo all'evento del 16 marzo e eh, mandate tanti curriculum. A presto.